Vice Board, eccoci qui, allora la Banca Centrale Europea come nelle attese ha deciso di alzare i tassi di interesse di 25, scusate, di 50 punti base, eh, le attese erano queste, e quindi non ci sono state sorprese, la lettura del comunicato è già avvenuta, insomma, eh, sottolinea il fatto di voler raggiungere nel più breve tempo possibile l'obiettivo del 2% dell'inflazione e, e quindi ha già annunciato che il prossimo mese, nella riunione di marzo, eh, i tassi verranno alzati di altri 50 punti base per poi eh, insomma, fare riferimento a quello che accadrà anche a livello economico macroeconomico e per ehm, comunicare le successive decisioni. Saluto Gian Ergas con me per eh, seguire tutta la conferenza stampa. Buongiorno Gian e bentrovato. Grazie, buongiorno. Allora, beh, 50 punti base come nell'attese non ci sono state sorprese. No, non ci sono state sorprese assolutamente, però io chiaramente vedo qui riaffermato dal mio punto di vista che la Banca Centrale Europea sta facendo sul serio, ha fatto questa distinzione molto netta tra prezzo di energia e inflazione, si sta spostando l'asse inflazione da questo fattore energia importato come al fattore, proprio una dinamica anche peculiare secondo me alla Banca Centrale Europea, cioè all'Eurozona che sono le rigidità nel sistema la mancanza di riforme la spinta oramai verso diciamo, l'inflazione generata internamente e sentiremo anche la Lagar che probabilmente ricalcherà il tema che la Banca Centrale Europea non può sostituirsi ai governi e fare le riforme necessarie. Stiamo arrivando al nocciolo duro qui a questo punto. Il lavoro facile è stato fatto in parte diciamo così, dal mite clima europeo, questo è molto importante, dunque prezzi gas che scendono e anche forse approvvigionamenti energetici altrove, questo è anche estremamente importante. È una tenuta abbastanza forte del consumatore con anche del cash accumulato. Dunque è un mercato del lavoro che permane abbastanza solido in aggregato. Però i veri problemi a lungo termine sono ancora da risolvere e la Lagarde e la Banca Centrale Europea non possono sostituirsi alle iniziative mancanti dei singoli governi. Tutto okay. questo discorso e io credo che dovranno affrontare anche il famoso rischio paese, dovranno affrontare anche il PEP, per non affrontare tutta la questione del quantitative timing dicendoci quanto incide proprio sul costo del denaro. Certo, allora intanto eh, apro e chiudo parentesi ma insomma sono dati importanti che arrivano invece dall'America, le richieste di sussidi di disoccupazione nella settimana del 27 gennaio eh, sono in calo rispetto al precedente dato perché esatto. parliamo di 183.000 unità contro i 186.000. Mm -hmm. La previsione era di 200.000 quindi si pensava a un numero più mm -hmm. elevato, invece sono in calo. Un commento se vuoi su questo poi torniamo sulla BCE anche perché tra tre minuti che... dovrebbe fare il suo ingresso Cristina Lagarde. Ma io credo che è molto semplice, qui c'è un mercato del lavoro che è estremamente forte negli Stati Uniti, scarseggiano i lavoratori, vi racconto giusto un aneddoto, io conosco un'imprenditrice italiana di successo negli Stati Uniti che voleva assumere una office manager, una persona che gestiva proprio gli affari correnti dell'ufficio, della sua società, ha ricevuto pochi curriculum, ha ricevuto un curriculum, ha intervistato questa persona, questa persona non sapeva mandare un'email, o dunque, a questo punto veramente siamo alla frutta, non ci sono lavoratori. Quelli che hanno uno staff se lo tengono. La situazione economica, dal punto di vista del mercato del lavoro, permane molto tesa. Vediamo anche che i continuing claims, loro coloro che stanno cercando un lavoro ancora trovato. Questo numero è sceso a discapito dei licenziamenti nel settore tech, a discapito del numero di Challenger che annuncia anche 100.000 tagli di posti, qui c'è un riciclaggio che continua in maniera molto forte, qui c'è un'economia cash, qui c'è un'economia del liquido, qui c'è un'economia che scissa dal GDP e si concentra proprio sulla capacità del singolo individuo. Uh, di acquistare, perché si stanno ancora acquistando magari un po' di meno, è il fatto che le imprese sono meno sensibili ai rialzi e tassi di interesse perché hanno accumulato molto cash durante la pandemia, ricordiamoci qui dobbiamo scindere l'effetto liquidità dall'effetto puramente quasi contabile e manovrabile contabilmente del GDP, sono due okay. cose completamente diverse. Ok, ok. Ehm, il comunicato della BCE come lo consideri Falco? Perché eh, tra poco vedremo un po' quale sarà il messaggio subliminale, mm. ma non troppo subliminale, di Christine Lagarde. Eh, e soprattutto voglio chiedere anche a te questo, siccome all'interno della BCE come... Anche nella Fed, però di più nella BCE, c'è ci cioè questa divisione tra la posizione dei falchi e delle mm. colombe. Ci sono alcune colombe che eh, pensano che addirittura ci possa essere un rallentamento dell'inflazione con un ritorno vicino al 2% già dal prossimo mese. Ehm, che dire? Ma io credo che effettivamente è molto semplice, questo è un comunicato chiaro, netto, lei si impegna, lei non dice adesso sì, non vero. so quello che faremo alla prossima riunione, vedremo, non dice la prossima riunione ne facciamo altri 50, dunque per arrivare a questa dichiarazione ci proletta un consenso di base all'interno del comitato centrale che sia abbastanza forte, se no non avrebbe detto, chiaramente estremamente semplice questo discorso. Distinzione tra parchi e colombe, allora, chi sono le colombe? Io ho visto questa mappa molto interessante, effettivamente, le colombe: le allora, colombe sono l'Italia, la Grecia, ossia paesi che hanno avuto dei grossi problemi, ossia la Grecia ha dei grossi problemi, l'Italia di meno. Ma quelli che dicono: guardate, se qui dovessero aumentare ancora i tassi, forse, forse, forse potrebbe scatenare una crisi sul mercato del debito. Dunque io per questo vedo estremamente importante la questione del rischio Paese, che la signora magari ci spieghi fin dove sono disposti a intervenire, se loro semplicemente si asterranno nel programma di riduzione delle obbligazioni in portafoglio da vendere le obbligazioni di quei paesi sensibili, se ne compreranno altre per mantenere o sostenere, diciamo, per ridurre il costo del finanziamento e creare domanda per questa carta, o se addirittura si dichiarano disposti ad acquistare interi per emissioni obbligazionarie per evitare una crisi di debito. Due cose diverse qui, da un lato c'è la lotta all'inflazione, e dall'altro lato c'è anche mantenere la coesione interna. L'euro, come tutta la struttura europea, non è un sistema economico, è un sistema politico che è stato sovrapposto a una realtà economica molto differenziata e che dunque fa un po' fatica. Qui bisogna creare l'Europa. Gli Stati Uniti già sono stati creati. Io vorrei paraprasare il famoso Metternich che disse: Cos'è l'Italia? È un'espressione geografica. Fino a poco tempo fa l'Europa era un'espressione geografica. La SB e l'euro sono un tentativo di rimediare a questa situazione. Mm -hmm. Ecco, allora state vedendo in diretta da, da Francoforte, insomma, nella sala conferenze della Banca Centrale Europea, le foto di rito eh, per l'ingresso di Christine Lagarde, eh, che tra poco comincerà a parlare, quindi stiamo in attesa, intanto Jeanne è pronto per eh, non solo eh, tradurre, ma anche proprio per come sempre fa, ed è per questo che eh, è di grandissimo aiuto per trasferirci un po' le emozioni che eh, cerca di mandare o cercherà di mandare appunto la numero uno della Banca Centrale Europea. Allora, vediamo un po', ehm, grazie Alessandra, torniamo pure su, sulla, sulla sala delle conferenze e vediamo, credo che non stia parlando ancora Cristina Gard, ma ci siamo. Ecco, stanno, guardate, queste sono tutte le operazioni Peraltro io, io ho avuto la fortuna di essere presente all'interno della Banca Centrale Europea a due riunioni e vi assicuro che è veramente eh, emozionante essere lì. Eh, dal vivo insomma eccola qui allora Gian lascio a te appena inizia a parlare Cristina Lagarde intanto ringrazio anche chi ci sta scrivendo continuate a farlo eh, ci fanno già anche delle domande Alessio ciao Luca che ci chiede e ci ringrazia poi rispondiamo anche alle vostre domande naturalmente abbiate pazienza seguiteci si parla di euro dollaro adesso lo vedremo anche in grafica mentre parla Cristina Lagarde per capire cosa accadrà al cambio eccola qui overseas. The Vice President and I welcome you all to the press conference, and we would like to begin this press conference by congratulating Croatia on joining the euro area on January 1st, 2023. We also warmly welcome Boris Vyciuk, the governor of Vatska Narodna Banka, the National Central Bank of Croatia. The, the governing council will stay the in raising interest rates significantly. Ah, in return... Il governo e il consiglio mm -hmm. aumenterà in maniera mm -hmm. significativa tassi di interesse per essere sufficientemente restrittivi per nel tempo arrivare all'obiettivo 2%. Hanno deciso di aumentare i tre tassi chiave per 50 punti base, lo feriranno in marzo. Esatto, allora, in marzo lei conferma, e dopodiché rivaluteranno il sentiero. Allora, nel tempo ridurrà l'inflazione perché riduce la domanda e ridurrà le tese inflattive. ma le nostre future decisioni dipenderanno dai dati. Il governo, consiglio. Allora, hanno deciso anche le modalità per ridurre il portafoglio obbligazionario. Questo è molto importante. Allora, questo portafoglio è allora, situato di 15 miliardi di euro al mese da marzo fino a giugno 23. Allora, poi determineranno dopo quello che faranno. Allora, i rinvestimenti più o meno in linea con quello che stiamo facendo attualmente. Lo allora, faranno in maniera proporzionale. Allora, faranno proporzionalmente la riduzione. Allora, questo è molto importante, sono le obbligazioni aziendali. Allora, quello che noi faremo... Allora, loro si orienteranno per quel che riguarda le obbligazioni emesse da privati su quelle imprese che hanno un migliore record dal punto di vista della protezione del clima ambientale. Allora, potete leggere il comunicato stampa. Allora, queste modalità per ridurre il fattore dell'obbligazione non dell verranno rese note alle 15.45. Allora, adesso dirà l'economia. E l'inflazione. 0,1%. Ultimo trimestre 2023 più 0,1%. Però vuol dire che questa attività economica è molto rallentata tra metà del 2022. Allora c'è una sommessa attività economica. In più c'è questo rischio geopolitico, la guerra in Ucraina. Allora, costituiscono un ostacolo per la crescita dell'eurozona. Allora, che c'è inflazione alta in più, condizioni mercati finanziari più aspre riducono la crescita, però le catene di rifornimento vanno migliorando e la fornitura di gas va migliorando e la fiducia sta migliorando. Però anche la produzione e le vendite nel settore dei servizi si sta mantenendo a un buon livello, come anche le attività diciamo, di svago. Allora, l'aumento degli stipendi e la caduta del prezzo dell'energia dovrebbero aumentare il potere d'acquisto dei salari. S sommato. L'economia si è mostrata più forte del previsto. Tasso di disoccupazione. Tasso di disoccupazione record storico basso 6,6. Allora, però, il ritmo al quale c'è la creazione dei posti di lavoro può rallentare? Allora, i governi, questi problemi dei governi, per ridurre l'impatto dei prezzi di energia, dovrebbero essere provvisori. Perché la soluzione è consumare di meno. Man mano che la crisi energetica diventa meno acuta, questi governi dovrebbero cominciare a rimuovere queste misure in una maniera concertata insieme. Allora, se non lo fanno, le misure non vengono attuate, potrebbero dare un'ulteriore spinta all'inflazione in linea con la programmazione dell'Unione Europea, ossia le... esatto, queste sono le riforme, ossia riforma fiscale dei singoli paesi, ridurre alto livello indebitamento, allora riforme in particolare nel settore dell'energia, ridurre le pressioni ai prezzi. Allora dovremmo attuare breve termine a breve termine riforme investimento e riforme strutturali e questo dovrebbe essere concluso rapidamente non lo faranno torniamo adesso già vediamo l'inflazione provvisori stime Eurostat Germania inflazione 8,5 Questo ci dà effettivamente 0,7 di meno del dicembre. Ci fu un problema con la Germania, non diedero i dati. Allora, questo è molto positivo, che i prezzi di energia negli anni a venire saranno molto più bassi di quello che ci si aspettava alla nostra ultima riunione. però questi aumenti dei prezzi di energia e anche produzione di beni alimentari ci sono ancora. E questo è anche perché, il fatto differito, i prezzi di energia continuano a diffondersi attraverso l'economia. Questo è il core. Eh, no, per i beni non energia intensivi al 6,2 dunque c'è una forte inflazione sottostante altri indicatori inflazione sottostante ancora alti le misure dei governi allora il problema è questo i governi hanno aiutato i singoli a eh, Contrastare i forti aumenti di prezzi e energia, questo ha ridotto l'inflazione, ma appena che rimuovono questa salvaguardia l'inflazione salirà. Molto importante. Sebbene le catene di rifornimento problemi stanno risolvendo, ci sono ancora delle pressioni. Questo ma vale anche per la rimozione delle, delle misure antivirus. C'è ancora una spinta a prezzi più nel settore dei servizi. Stipendi. Allora, gli stipendi stanno aumentando più velocemente. Questo è molto importante. Allora, questo è molto importante perché l'impatto differito, il lag, eccetera, l'inflazione è un aumento dei stipendi dal punto di vista economico. Allora, finora in linea con le nostre stime. A lungo termine le infla stesse inflattive, infl infl però richiedono un continuo monitoraggio le, inf le stesse inflattive. Valutazione del rischio. Allora, i rischi per la crescita economica sono più equilibrati. Allora, la guerra in Ucraina continua a essere un peso per l'economia, costo di energia costo alimentari. Allora, un peso ulteriore potrebbe essere, se c'è un indebolimento più forte del previsto, allora, se ci dovesse essere un eh, riacutizzarsi alla pandemia e più catene di fornimento bloccate. Però adesso a questo punto si possono adattare più facilmente. rischio inflazione sono più equilibrato a breve termine ma ci sono ancora delle pressioni cosiddetto olio dotto potrebbero far aumentare i prezzi al dettaglio ma un più forte del previsto rilancio economia cinese potrebbe dare ulteriore addito alla pressione dei prezzi Ossia, ossia fattori domestici interni, per esempio, attese inflattive che aumentano, base di stipendi che salgono a medio termine, Ma dal punto di vista dei prezzi che scendono, la caduta dei prezzi di energia potrebbe causare un rallentamento dell'inflazione più velocemente del previsto. Un ulteriore di alla domanda dovrebbe ridurre la pressione ai prezzi. Guardiamo le condizioni monetarie e finanziarie. Mano che noi stringiamo la politica monetaria e aumentiamo i tassi, il credito per il settore privato diventa più caro. ossia i prezzi di relazione del prestito bancario alle imprese, c'è una decelerazione. Allora, c'è cioè in particolare c'è cioè una minore domanda per finanziamento e investimento in via capitale. C'è stata una stretta sui crediti, standard, standard per relazione del credit. Il dei singoli continua a indebolire. In più, più severi criteri di erogazione del credito è anche caduta la domanda. Allora la creazione del credito diminuisce, la creazione massa monetaria anche è impattata. per riassumere il, con, il consiglio, si terrà duro nell'aumentare i tassi e mantenendo questi tassi che sono a un livello sufficientemente restrittivo per far sì che l'inflazione ritorni al target del 2%. E in questo senso i tre tassi 50 basi Punti base ciascuno e ci aspettiamo di aumentare ulteriormente è un altro aumento 50 punti base prossima riunione in marzo e poi rivaluteremo il sentiero della nostra politica monetaria mantenendo i tassi interessi a livelli restrittivi riduce la domanda Allora, lei focalizza molto su queste attese inflattive. Di più, il portafoglio obbligazionale si ridurrà a un passo misurato e non reinvestiremo tutto ciò che va a scadenza. Continuiamo a essere dipendenti dai dati. E siamo pronti ad aggiustare tutti i nostri strumenti, loro target medio termine 2%. Adesso le domande. Bloomberg News. Si può dire qualcosa su, diciamo così, il tono del dibattito che ha preceduto a questa conferenza? Allora, c'erano opinioni contrastanti più aggressivi, non dire nulla. Seconda domanda? Mi interessa? Il... Passi successivi decisi a marzo? Era questo il ritmo degli aumenti dei tassi? O okay, che abbiamo raggiunto il top? Queste sono ottime domande. Quest'è no, una decisione per marzo, abbiamo preso la decisione oggi così hanno già deciso, di caratterizzerei, buona discussione, adesso siamo al 26, allora continuità e consistenza, lo so che ripetuto anche prima, allora, vuol dire, we shall stay the course, terremo duro, rimarremo sul nostro sentiero. È un buon modo di esprimerlo. Il doppio principio. Allora, il doppio principio, continuità, e così, certa coerenza. Siamo stati molto chiari a dicembre che in tutti i scenari ragionevoli avremmo avuto bisogno di Significativi aumenti tassi per ritornare al nostro obiettivo a medio termine del 2%. Abbiamo anche reso chiaro e abbiamo anche bisogno affinché i tassi arrivassero a livelli sufficientemente restrittivi. Sarebbe successo questo aumento a un passo stabile, continuato. Allora abbiamo preso questa decisione nel contesto di continuità. Allora steady state o vuol dire passo costante 50 allora 50 dicembre, 50 febbraio ma una parola forte parola, parola forte 50 punti base a marzo e questo deciso o quello che fu, diciamo, inteso a dicembre. Questa è la continuità. Dobbiamo la una spessa consistenza, coerenza e concurimento a dicembre. Totalmente coerente. Con un'opinione raggiunta oggi con un consenso molto vasto. Allora, l'intenzione sono 50 a marzo, ma dopo marzo vuol dire che av avete raggiunto il top dopo, dopo marzo? No. Loro sanno che hanno ancora c'è il sentiero da percorrere, che non ancora questo importantissimo. Qui si va al 4% queste proiezioni dobbiamo valutare quando abbiamo le previsioni quale livello quali tassi quale velocità passo per fare far ad ai due compiti che diciamo rimane sul sentiero e portare chiaramente i tassi a un livello sufficiente restrittivo e rimanere lì per un tempo lungo, per essere fiduciosi, che a quei tassi arriveremo al 2%. Dunque alzare tassi, andare probabilmente al 4%, tenere i tassi alti e poi aspettare. Questi furono i temi di cui abbiamo discusso. un accordo generale Che 50 adesso, 50 marzo erano legittimi. Allora, Gian, facciamo, sì, facciamo sì, un primo prego, check prego. mentre concludi questo ragionamento. Intanto ti chiedo cosa avverti nel tono di Lagarde, poi andiamo a, insomma, a leggere sì. un po' di cose che ha già evidenziato che ricalcano eh, quello che abbiamo letto nel comunicato. Insomma, come com la definiresti Lagarde oggi? Io la la definisco molto decisa, molto falca, molto chiara, senza fasce, qui, qui si alzano i tassi, questo non, è così un, questo non è un desiderio pio da parte sua di alzare i tassi a 50 punti base a marzo, lo faranno, strong intention, e dopodiché probabilmente aumenteranno i tassi ancora. Questo è un comunicato, è stato un comunicato abbastanza duro, e questa è una presentation ancora più dura, questa donna ha capito che qui ci sono le pressioni inflattive, come abbiamo detto sempre, che sono sottostanti, ha criticato anche chiaramente la politica dei governi, se l'è presa con i governi che non fanno le riforme, lei sta dicendo in senso assoluto, noi possiamo andare solamente avanti fino a un certo punto senza riforme strutturali. Ma come noi abbiamo anche sempre sostenuto, il vero problema nell'Eurozona è la mancanza di riforme strutturali e chiaramente questa tensione tra banca centrale europea ed governi. Mm. La banca centrale europea non può adempiere a due compiti in simultanea, ossia essere la banca centrale europea ed essere anche il governo con la sua politica. No, certo, quello, quello assolutamente no. Perché è mo molto tu... dura qui. Sì, sì, sì, sì, assolutamente, sono d'accordo, ma tu com come la vedi? Nel senso che è vero, mh, il problema è proprio la mancanza di interventi strutturali, e ed è, è chiaro è. che la Banca Centrale Europea non può intervenire lì, lo devono fare i governi, ma in questo momento storico, cioè, voglio dire, lo dico molto terra a terra, se non si sono fatti fino ad oggi, dubito che vengano fatti in questo momento in cui c'è effettivamente... Sì, ma io sono assolutamente d'accordo, io sono cresciuto, ti ho sempre detto, sono cresciuto a Roma, avevo due miti a 18 anni, uno era il Kawasaki 750, l'altro erano le riforme, il Kawasaki 750, cioè quello l'ho messo da parte, sì. le riforme le stiamo ancora aspettando. Eh no, no, no, è vero, hai ragione. Eh, poi, allora, appunto, dicevo, ha già anticipato, secondo te questo, mh, questa volontà di anticipare i prossimi passaggi, oltre sì, sì, sì. a definire la, la, de cioè, dire, la perentorietà diciamo, della, della Banca Centrale Europea, è anche un modo per mettere un po' calmi i mercati, così come dire, non vi do assolutamente modo di dubitare di quello che faremo, siate certi, quindi ovviamente il mercato che vuole sì, certezza no. e quindi che mercato che può già cominciare a scontare queste, queste, questi interventi? Io penso di sì, da un certo punto di vista, dice io voglio ridurre la volatilità, io vi do una notizia che non vi piacerà, però voglio ridurre la volatilità, vi voglio dare almeno una base su quale, fare perno, su quale fare perno, e questo è estremamente importante, però vuole anche dire che qui c'è un problema sottostante, che non sarà risolto in una sola riunione, questa signora ha chiesto, allora vuol dire che dopo marzo è finita, dice no, assolutamente no, rivaluteremo e questo è molto importante, noi diciamo da tempo che uno sarebbero andati a 3, che poi sarebbe a 3,50 e noi abbiamo scritto anche molto recentemente più volte che vedevamo un 4% molto probabile mm -hmm. e ci stiamo arrivando rapidamente, All ossia qui bisogna stringere nell'eurozona sì. perché sono pressioni inflattive molto forti, Giallo. che sono strutturali, un comunità ti in... chiedo, chiedo un'altra cosa e poi sì. torniamo a sentire eh, prego, quello prego. che sta dicendo la Gard prego, prego. visto che un amico Alessio ci scrive torne... insomma come vedi il rapporto euro-dollaro tornerà a 1 1,1 intanto vedo che lo possiamo vedere lo vedevamo inquadrato anche mentre parlavamo mentre ascoltavamo la Gard l'euro sta perdendo un po' terreno nei confronti del dollaro Alessandra grazie andiamo pure sul grafico euro-dollaro 1,0944 ovviamente resta sempre eh, forte l'euro sì. nei confronti del dollaro allora, però perché in questo momento secondo te sta un po' perdendo terreno? Ma io sono due punti. Prima che il mercato si sta svegliando sul fatto che il signor Powell ieri ha detto che i tassi ossia, aumenteranno. Dopo il discorso di, di Powell abbiamo commentato insieme e la gente lo sta un po' ridimensionando dicendo che guarda, sì, forse non aumenteranno 50-75 ogni volta, assolutamente, però che la, la traiettoria... Up. Dunque, è. Dunque c'è un po' di riflessamento sul prezzante americano. Abbiamo anche visto i dati sul lavoro questa mattina negli Stati Uniti che indicano che un mercato del lavoro che è estremamente forte. Io credo che questo sia un plus dollar più che un meno euro. Ossia se lei non avesse a questo punto detto 50 e 50, insomma l'euro stava 1,050, anzi 1,08. Ossia sì. qui c'è un discorso estremamente serio. Ossia il lavoro che loro devono fare per sostenere questi, questo tasso di cambio è piuttosto elevato se cioè il mercato si sta aspettando molto ricordiamoci che c'è sempre più dollar buying che euro buying perché sono tutti flussi commerciali e finanziari dunque io lo vedo probabilmente su questi livelli, io ammetto perché lo ammetto chiaramente, non sono assolutamente impallibile per nulla, che io lo vedevo un po' più forte il dollaro, però chiaramente c'è stato un underweight, un sottopeso diciamo così nel portafoglio di valuta di molti trader, hanno fatto coperture di posizioni short adesso stanno comprando e stanno ribilanciando c'è molto ribilanciamento nel mercato si sì, uh -huh. potrebbe fare uno, 1 ma non credo che ci arrivi internet. ok Aspetta. certo certo ecco grazie così abbiamo risposto anche ad Alessio bene andiamo torniamo insomma alla conferenza e andiamo a sentire sì, cosa sì. stanno chiedendo i giornalisti prego, prego. la nostra politica è di aumentare in maniera notevole i tassi quello che potrebbe significare ciò per le banche e i loro bilanci. E poi vorrebbe anche parlare del quantitative timing. Cosa volete raggiungere con il quantitative timing? Due, due domande di politica monetaria. Da un lato, impatto tassi sul sistema bancario e poi quantitative timing, cosa volete raggiungere? La, la riunione di oggi, di oggi è un'ottima occasione per vedere l'impatto delle nostre decisioni monetarie, perché abbiamo fatto anche un sondaggio delle banche. Allora, in questo sondaggio delle banche, se loro ergono il credito ai singoli o anche alle aziende. allora che poi chiaramente chiedere anche alle banche, se loro intendono così rendere più severi i criteri di provocazione del credito. E come vedono chiaramente la valutazione del rischio, procedere. Tutto ciò che stiamo vedendo è un asprimento delle condizioni finanziarie, attraverso lo spettro delle della attività, è una buona di trasmissione della nostra politica monetaria. Allora, dal momento in cui chiaramente questi tassi salgono e c'è l'impatto sul costo del finanziamento, c'è una trasmissione, chiaramente un pass-through economia reale dunque meno domanda questo è quello che sta dicendo abbiamo un buon dialogo con le banche sull'impatto di tutte le nostre misure siamo attenti a ciò e stiamo anche monitorando la stabilità finanziaria E questo è un fattore che entra nel nostro processo decisionale. Il nostro obiettivo è di ridurre l'inflazione, ma non solo ridurla, ma portarla al 2% nel medio termine. E ci saranno le conseguenze, e ci saranno gli effetti secondari sul credito, chiaramente questo sta dicendo. Allora, la l'organizzazione del bilancio che è il conto del timing. nelle circostanze, il nostro principale attrezzo, rimangono i tassi di interesse. L'organizzazione del bilancio ci aiuta a questo processo, però non è lo strumento principale, ma fa parte degli strumenti accessori per supplementare con supplemento le tassi di interesse io credo che l'approccio che abbiamo preso fu anche telegrafato nella regione di dicembre allora che sarà prevedibile e misurato questo processo allora detto da marzo fino a fine di giugno quattro mesi e poi vedrete vedremo E aggiungiamo semplicità e neutralità e, e faranno questa riduzione come ha spiegato io aggiungo qui in maniera proporzionale alla partecipazione singoli di questi strumenti Questo è un compromesso all'interno del com Consiglio, tra 50 punti base. In molti settori, reindicazioni salariali. Allora, a che punto queste richieste di aumento salariale diventano pericolose? Qualsiasi decisione è il frutto di un compromesso. È la bellezza proprio del governo, di questo consiglio di governatori che tutti hanno una, una forte passione, ossia, ossia l'analisi, il lavoro economico. Alcuni hanno delle opinioni particolari, altre altre, vedute. Ma arrivano a questa riunione informati dalla loro staff e il lavoro che hanno fatto la bellezza dell'esercizio, a me il bello proprio chiaramente di questo esercizio è vedere come riescono a qualizzarsi il vista di plane ci sono inizialmente elementi di compromesso in questo processo la compromessa la regola del gioco ma questo non indebolisce il fatto che siamo completamente focalizzati sul nostro mandato che dobbiamo rimanere sul nostro sentiero Seconda domanda gli stipendi e questo è un aspetto molto importante inflazione allora nel settore dei servizi svolge un ruolo critico e stiamo scrutando proprio monitorando lo sviluppo e loro chiaramente tramite le richieste negoziati con i sindacati loro hanno anche un indice che fa il tracking degli stipendi per i membri del loro importante sappiamo e che c'è questo è molto importante quello che dicevo prima che c'è questo impatto differito salgono i prezzi e poi aumentano gli stipendi non ci sono ancora i dati tedeschi l'inflazione headline che è scesa dall'8,5. Sì, questo forse può alleviare un po' queste richieste salariali, però è una componente critica. Che ci vuole essere un approccio guardando avanti di quello che sarà l'inflazione e come ritornare al 2% nel medio termine. Allora, quali elementi di inflazione vi preoccupano di più e quale differenza con gli Stati Uniti? L'energia, perché l'energia è stato un driver key, proprio chiave, e i prezzi sono ancora troppo alti. Dobbiamo dare i costi di energia? Perché non sappiamo a che punto è la trasmissione dei prezzi più. Stiamo guardando molto attenti di stipendi. alcune misure fiscali Beh. alcuni faranno non hanno allora il presidente del gruppo ha partecipato con noi ieri per apprezzare a livello di ministro di finanza, guarderà le misure fiscali. Allora, l'aggiustamento e lo supporto fiscale ai prezzi più bassi energia. queste sono le componenti chiave. Fonte internazionale. Un nuovo come con gli Stati Uniti? Le conseguenze della decisione delle autorità cinesi per riempire l'economia? Ci saranno le conseguenze dell'apertura cinese? Allora. Conseguenze sul prezzo e sulla domanda, e sul prezzo delle commodities, il prezzo dei metalli. C'è già stata un'anticipazione, diciamo, un effetto anticipato l'impatto commodities metalli. Allora, ci sono effetti inflazionistici e disinflattivi. Disinflazione, saprò dirne di più a marzo. Questo è un altro fattore, guarderemo con molta attenzione. So che devo fare un paragone con Stati Uniti. Allora, ieri Paola ha detto che questo disinflattivo ha iniziato. E quanto è lontana l'Europa da questo punto? Inflazione in energia? Allora, questo, questa riduzione energia non è dovuta all'azione dell'ESB. 2% nel medio termine? Allora lei dice che invece la politica monetaria è efficiente, lo stiamo vedendo nella trasmissione del credito bancario. La grossa parte di questa troppo alta è fu provocata da questo supply shock dei prezzi di energia molto alti, e no, in particolare i prezzi del gas. Dobbiamo stare attenti a queste componenti di energia. dobbiamo vedere il pass-through di questi costi energetici e altre componenti. Allora, no, questo è molto importante. Lei dice che il processo di disinflazione non è ancora iniziato. Abbiamo molto componenti. il core con 52 e siamo rimasti a 52 allora questo è il più alto del core inflation nostra zona Headline è la scesa più di quanto prendessero ma la sottostante pressione inflattiva rimane Alive and ticking, ossia che tira anche calci. Ed è per questo che io sto dicendo che abbiamo ancora molto terreno da fare. Nella sua dichiarazione lei descrive i rischi inflazione e lei dice anche più equilibrati questi rischi. Allora, che peso avrà sulle decisioni tassi? È, è stato un punto così controverso all'interno del Consiglio. Grazie. Tutto il paragrafo, la nostra comunicato del risk assessment. In che senso è questo questa valutazione più equilibrata? equilibrata a Quebec di dicembre e elenca i rischi all'insù e all'ingiù giù allora i governatori chiaramente sono chiaramente intenzionati ad arrivare a una valutazione ragionata. Subito nel 4, rischio. E noi rivaluteremo tutto questo al mese di marzo. Questo è un giornalista italiano a stampa. Allora, c'è un rischio nel medio termine che ci sia una stretta creditizia. E lei ha anche menzionato il transmission protection instruments. O per evitare che ci siano una specie di disordine all'interno del mercato obbligazionario. Dal punto di vista della del credito bancario. Abbiamo, abbiamo molte conclusioni e lì vediamo come sta funzionando, impattando la nostra politica monetaria, come questa politica monetaria è trasmessa alle aziende e ai singoli. E noi vediamo che questo impatto sia efficiente e sufficiente per ridurre l'interazione. Questo è giugno. era atto chiaramente a proteggere la trasmissione politica monetaria attraverso l'arco dei paesi. Allora, molto interessante usare se necessario, ma non la prima linea di difesa, perché il eh, PEP sarebbe la prima linea di difesa se vedessimo chiaramente che questa trasmissione politica monetaria non funzionasse a causa del nostro scompiglio. Non vediamo la velocità di usare a questo punto il TPI, ma se sarà necessario lo useremo questo metodo. Allora, gli investitori attendono, si aspettano che, che i tassi aumentino nel bellissimo termine. Questa è l'assunto della domanda. Ritorno a quello che intendiamo fare. Quello che faremo, non un'intenzione l'intenzione. È molto decisa, molto decisa. Not sound well, not, not intend shall. Allora, noi per arrivare al nostro target del 2% dobbiamo diciamo, arrivare a questo livello sufficiente restrittivo e sappiamo che i tassi di interesse sono il migliore strumento per arrivare a ciò. Dobbiamo fare ulteriori aumenti per arrivare a questi livelli. Sicuramente, questo è importantissimo, non ci siamo adesso e ne lo saremo nel mese di marzo, dunque, Comunque 3,5% non è il top, qui si spara sul 4 e oltre. Considera approssimamente quanto terreno ancora dobbiamo coprire. Parecchio. Beh, sarà dipendente dai dati mentre questi dati arrivano. Guarderemo i tassi di interesse dove siamo e dove crediamo di dover essere. Questo non sarà sufficiente. E bisogna rimanerci. Lei ribadisce il fatto, come lo ha detto anche Powell, che alzeranno i tassi e poi rimarranno a questo livello. Avere la fiducia che non tocchiamo solamente il 2% per qualche settimana, ma che ma che rimarremo su questo 2%. Spero che questo abbia soddisfatto la sua domanda. Allora, stiamo discutendo, se vuoi fare domanda, quando va a dare le dimissioni il governatore della Banca Centrale giapponese. Gianna allora subentro perché secondo me sono emerse proprio in questa coda perché credo che si stia avviando un po' a conclusione la, la conferenza stampa delle cose molto importanti allora intanto giusto, an eh, anche qui Uh, le dicono random come sempre anche qui il mese di marzo no? che diventa centrale come abbiamo sentito ieri eh, sì. dalla Fed poi la, la, la numero uno della BCA ha richiamato in causa il TPI, il piano antispread della Banca Centrale Europea però dice che al momento ritengono che non debba essere utilizzato Insomma, non, il che vuol dire che non vedono il rischio paese grave Esatto, infatti lì volevo che arrivare e questione italiana Lì volevo arrivare perché ricordiamo che appunto eh, con questo piano si vuole tutelare insomma, in qualche modo la trasmissione eh, della politica monetaria da eventuali scossoni che possono subentrare quindi no. in questo momento no. hai detto bene tu non vedono rischi di scossoni particolari per, per, esatto. per i paesi soprattutto quelli più fragili appunto no? eh, Questo è chiaro. Quindi mm. questo è un messaggio di di ottimismo eh, mm, però mm. anche lei come allora mi sembra mi sembra di vedere una lagarde molto decisa come abbiamo già detto ma anche tranquilla serena non so se hai la, la stessa la stessa opinione però anche lei ha ribadito come non ci siamo adesso cioè nel senso che no, no, eh, non ci siamo ecco ha siamo detto volontari. proprio così esatto e, e ha detto anche non lo saremo nemmeno il prossimo mese cioè, quindi come dire il ma fatto di aver però... annunciato un continuo nel rialzo dei tassi fa capire che bisogna proseguire per questa strada insomma un po' come, come ieri sera no? con Powell, Gian eh sì effettivamente però qui loro hanno ancora strada da fare perché qui effettivamente ossia, loro si devono confrontare a duci per problema non solo diciamo di fattori esterni il prezzo dell'energia, che rimane alto sebbene non aumenti ma rimane sempre incisivo sui margini della società e in più fa bisogno siamo all'estate di, di governi di sovvenzionare questi spread, che siamo sempre sopra livelli ordinari, e in più deve anche cercare effettivamente di mantenere questa coesione interna. Però lei dice, guardate, a questo punto priorità è l'inflazione. Io non vedo grossi rischi che ci possa essere una crisi del debito, questo non vuol dire che non ci possa essere un aumento dei spread, però abbiamo la nostra linea e noi dobbiamo assolutamente proseguire e questo 350 a marzo non sarà sufficiente, e questi andranno al 4% secondo me, perché cioè. qui chiaramente lei sta spianando la strada, lei arriverà quasi a fare il catch up, a giocare così, secondo tempo ripresa con la Federal Reserve, non siamo molto lontani qui. Assolutamente, poi ha fatto anche un'analisi ovviamente di quello che sta accadendo a partire dalla guerra Uh, in Ucraina sì, sì, sì, che sì, dice costituisce sì. effettivamente un ostacolo per la crescita dell'eurozona, quindi chiaramente non finché dite. rimarrà in essere questo conflitto, oh, sì. insomma non si può sperare che la, la, la crescita economica di tutta l'eurozona possa dare dei segnali effettivi no. di miglioramento, però no. ha anche parlato appunto da una parte della riduzione della crescita, dall'altra però di una fiducia che sta migliorando, anche questo Chiaro. mi ha colpito, no? Ma la fiducia che sta migliorando è un fatto estremamente semplice, secondo me, in quanto prima questa mancanza di fiducia è redattata da due fattori: uno, il fortissimo aumento dei prezzi energetici, che hanno ridotto dei livelli assolutamente assurdi, poi chiaramente mettendo praticamente, a tappeto gran parte dell'industria europea e questo sentimento a questo punto sta migliorando perché vediamo anche grazie anche alle sovvenzioni governative e al clima mite, bisogna ricordare che sono due cose stanno giocando, ossia c'è un risveglio, sì forse ce la faremo. E poi chiaramente c'è anche il fatto che questo conflitto in Ucraina, ossia, terrificante che sia, non è ancora sfociato in un conflitto mondiale. Ricordiamoci qual era la grande preoccupazione, se potesse arrivare a una situazione che partisse in una situazione quella attuale, tipo guerra di Corea, ossia scontro tra due civiltà o due mondi, però in un paese terzo, a una vera guerra mondiale o un intervento anche a parte diretta degli Stati Uniti o della Nato. Questo non c'è stato. Dunque, io non dico che la situazione sia buona, è assolutamente atroce, terribile, milioni di persone soffrono, però gli europei a questo punto dicono, bene, a questo punto questo è un problema, non abbiamo determinato. ossia come diciamo, estensione e lì geograficamente nessuna delle due parti ha veramente intenzione a questo punto probabilmente di scatenare un terzo di quello mondiale. Però molto importante dal punto di vista dell'eurozona è anche il fatto che la disoccupazione rimane bassa, che la gente il cash ce l'ha, che continuano a spendere, che ci sono ancora chiaramente dei strascichi post pandemia di catch up, di recupero, ossia spesa non effettuata, e questo è estremamente importante, è che i prezzi dell'industria, diciamo come input, stanno scendendo e dunque non c'è più questo rischio così forte di interruzione della produzione. Mm -hmm. Questo è estremamente importante. Assolutamente. Però chiaramente, però, chiaramente non è una situazione erosa perché il 0,1% di crescita, in gran parte spinta a questa crescita dai conti di Google, Alphabet e company in Irlanda, non è granché cosa, lo eh dicevamo certo. ieri effettivamente, diciamo, ieri, è il fatto che non siano falliti sale il titolo ma non vuol dire che la società poggia, o la compagnia poggia sulle parti finanziarie e soldi eh è certo, famoso certo, proprio certo. finally muori o non muori, non sono morto dunque ok, si riparte intanto è praticamente un'ora che sta parlando Cristina Lagarde, una lunga conferenza stampa i mercati stanno sì, sì. reagendo comunque ancora positivamente sia quelli europei sì. Eh, quelli americani abbiamo l'SP no, il Dow Jones che è negativo, meno 0,63, mentre invece l'S&P 500 e il Nasdaq sono in positivo anche eh, in modo decisamente tonico. L'Europa sta continuando comunque nella sua eh, contrattazione positiva, yeah. eh, quindi vuol dire che in qualche modo stanno... Poi vedremo ovviamente nei prossimi giorni, esatto, però insomma mi sembra. Allora facciamo così, andiamo a sentire ancora cosa sta dicendo, io credo che a breve terminerà la conferenza e poi sì, facciamo sì, un, sì, un, sì, un recap sui mercati per... e, perfetto, e poi ci salutiamo. Perfetto. Allora andiamo a sentire la GARD. Allora, questo è molto importante, resta parlare di questi programmi di sovvenzione, prezzi energetici. Allora lei dice se non c'è questa diciamo, rivalutazione di queste misure, allora potrebbe dare, chiaramente, le dicevo, che ti aspetta trattivo. Lei dice che questo scudo protettivo non è necessario come lo fosse prima. Allora, questo è il nostro messaggio ai governi, per favore, effettivamente, visto che il prezzo del gas è sceso, basta con queste misure. regione politica monetaria, riveted, riveted, questa parola è estremamente importante, non vuol dire focalizzati, vuol dire che siamo proprio fissati, tipo laser, per ritornare con un euro di inflazione del 2%, proprio riveted è una persona estremamente importante, molto forte. Allora, questo è fatto perché noi prevediamo che la crescita fosse negativa, Adesso è minimamente positiva. Allora, però se togliamo questo, non è così positivo? Allora, è quello che dicevo esattamente prima. Noi dobbiamo celebrare che non siamo negativi. È famoso il rapporto binario a cui alludevo. Non siamo morti. Allora, noi adesso vedremo i negoziati salariali che arriveranno. E ci sono questi costi che non spostano, non, non si muovono. Così abbiamo terminato. E la prossima riunione è il 16 marzo. Eccoci qui. Allora, Gian, ehm, dunque, ehm, i mercati, ripartiamo da qui, lo stavamo dicendo prima. Okay. Come, cioè, cosa, come stanno reagendo e perché, secondo te, quali indicazioni Se potranno dare agli investitori nelle prossime ore? Ma io direi che effettivamente sia qui c'è ancora un po' di sollievo per il discorso di Paolo, dove Paolo fu minimamente, diciamo così, un po' più aperto su quello che possa riguard riguardare, diciamo, proprio. Sì, forse ripenseremo, vedremo, faremo, prenderemo altre decisioni, o forse saremo pronti, se l'inflazione scende, eh, e così via. Poi c'è l'impatto chiaramente del tech, che è stato molto forte per un solo titolo, che è stato meta, qui grandissima parte di quello che succede negli Stati Uniti è il fatto che c'è meta che sta reagendo, ossia qua ha fatto un passo del 20%, se andiamo a vedere il weighting, per esempio di questo titolo all'interno dell'S&P 500, questo ci spiega che l'S&P 500 sta salendo e il DAO per esempio dove c'è anche la composizione di titoli minore non sta salendo a questa velocità ossia ricordiamocelo questo è un discorso Nasdaq di pass-through all'S&P 500 con sottostante base secondo me anche di spirare tiro di, sollievo, tiro di sollievo, ma sai, forse qui effettivamente c'è uno spiraglio, si aumenterà i tassi, andrà al 5%, però forse poi avremo una pausa. Questo è il discorso statunitense, ossia che potrebbe anche controbilanciare in parte preoccupazioni dovute a questo mercato del lavoro che è estremamente forte. Questo è molto importante. Sì. Poi, il punto europeo, secondo me è che loro sono la scia degli Stati Uniti, vedono un governo, un mercato americano, un'economia americana che non crolla, questo è molto importante, dunque ci sarà ancora una domanda export probabilmente, vedono la Cina che forse si riapre e vedono anche forse più velocemente si va, direbbero alcuni, verso questo pic nei tassi ECB, e allora avremo più certezza e sapremo con cosa confrontarci, perché i mercati non vogliono la volatilità. Però c'è anche chiaramente il sentimento che la crescita mondiale, come abbiamo sempre detto, forse non sarà così malvagia come si pensava, e che forse non siamo tutti sull'orlo del baratro. Quello che noi stiamo vedendo adesso nell'economia mondiale non è dire crescita veloce, è dire semplicemente in un calcolo binario non siamo completamente mm. crollati e c'è una sottostante liquidità che permane forte. Ma eh, siamo stati troppo catastrofisti prima allora a questo punto o comunque insomma effettivamente lo scenario soprattutto internazionale non lasciava altre considerazioni fino a un po' di tempo fa? Ma io, eh, effettivamente dipende chi fu catturista, io no, io fu dei pochi, diciamo, che disse non sono completamente catastrofista, perché vedevo dei fattori tipo la domanda di diesel, che non quadravano con queste pressioni catturiste, l'ho detto cento volte in cento media, mi dietro da così fuori di cranio, questo qui. Invece però vediamo che ha avuto ragione, alla fine, modestamente, nel senso che ci sono ancora spinte, il consumo, il consumatore più o meno resiste, le imprese forse manifatturiere producono di meno, però siamo sempre a livelli piuttosto elevati. Certo c'era una situazione geopolitica estremamente complessa e quello che ha molto giocato, secondo me, è stato il ruolo dell'Europa che io definirei a questo punto il terzo uomo, ossia perché abbiamo detto ieri c'è gli Stati Uniti, poi c'è la Cina e poi c'è l'Europa, il momento in cui l'Europa dice. Io potrei anche non andare in recessione, potrei anche avere una crescita dell'1%, facciamo rapidamente i cancri. 1% di crescita su un GDP che rasenta, non so quanto punto, l'Eurozona, siamo sui 20 trilioni perché messi insieme molto forti, allora vediamo che questo può dare una spinta alla domanda molto forte e dunque liberamente il lago della bilancia è la goccia, non che fa traboccare il vaso, ma diciamo è la spinta che fa partire la macchina. Assolutamente, assolutamente sì, insomma, questo è chiaro e, e poi... Per riassumere un po' anche tutto il ragionamento che ha, ha fatto Christine Lagarde, io userei questa espressione, cioè lei mm. dice la determinazione della Banca Centrale Europea a raggiungere l'obiettivo del 2% di inflazione nel medio termine non deve essere messa in dubbio credo che questo riassuma no. un po' tutto no? la sia l'atteggiamento che ha avuto Christine Lagarde oggi durante tutto l'incontro ma anche proprio per tutte le, le, novi le novità che poi non erano novità però insomma le, le mm. decisioni che, che ha, ha elencato davanti ai giornalisti yeah, insomma. No. Ecco. E, e poi eh, insomma, naturalmente lei dice Bisogna, bisogna aspettare ancora un po'. È un po' l'assunto finale è è Paolo, eh, eh, esatto, bravissimo. Diciamo, esatto. Questa questo, no, questo è Paola di a questo punto, però, è una cosa molto importante che ha detto la Ragarda è che noi siamo ancora, non vediamo ancora questa discesa disinflattiva dell'inflazione, questa è molto importante. Paolo ieri ha accennato, ha ribadito. Sì, guardate che forse cominciamo a vedere i progressi, io questi grandi progressi non li ho visti enunciati come li vede lui nel senso che lui forse ha detto cominceremo a vedere un impatto anche sul settore servizi, non è dire delle misure intraprese lei, la GAR, questo non lo dice neanche perché la GAD sa perfettamente ci sono delle strozzature all'interno proprio del sistema Europa che non permettono per esempio questa flessibilità sui salari, dove l'ascesa è sempre a senso unico che salgono c'è anche una catena di formi inter, dal punto di vista proprio della distribution che è meno efficiente se no il sistema del credito bancario diciamo così, che a volte è complessa e risulta in tassi uh -huh. differenziati attraverso le diverse economie però lei è molto decisa, lei dice guardate qui abbiamo i presupposti economici in non recessione o forse crescita zero, mi sta bene anche crescita zero sì. ma non forte recessione, abbiamo un mercato del lavoro che è forte, abbiamo le buste paghe, abbiamo i governi a questo punto che potrebbero rimuovere queste, so queste sovvenzioni sul gas e poi spendere questi soldi con una politica keynesiana di aumento della domanda sapete che vi dico, ci prenderemo qualche pugno in faccia, però non moriremo. Però, es ecco esatto, ecco, vabbè. Eh, senti, e questo è il discorso. Certo, abbiamo parlato anche di mercati, terminiamo con una domanda che ci pone Alberto, quali conseguenze per il nostro Fuzzi Mib? Chiede, secondo te, eh, dove potrebbe, intanto lo stiamo vedendo, insomma eh, è evidente la, la forza in questo momento no, dell'indice italiano, sì. eh, uno strappo rialzista o secondo te qualcosa di più eh, determinante e determinato? Io, che, io non sono assolutamente un esperto diciamo, di, di borsa, quello che non devo dire. Sì, certo, va però va. lo analizziamo insomma... È è... Altre cose, in mia vita, però seguo chiaramente ho no, dovuto premettere, metto le zampe in avanti. Ma io credo che il problema sia stato proprio questo sull'Italia, C'è stato tanto di quel pessimismo intorno al rischio Italia, io non faccio discorsi politici, ma col cambiamento di governo, con il budget che è l'Unione Europea, con la questione del gas, chi sovvenziona e chi non sovvenziona, che non una qualsiasi schiarita che forse ci potrebbe essere un diciamo, miglioramento, ha un effetto eh. disproporzionale. Ricordiamoci, più peggiori, più, più, più malvagi, più, più tremendi sono gli scenari, e più è la spinta rialzista quando non si avverano perché c'è la molla che scatta, è un principio della fisica, scatta la molla. In altri paesi non scatta la molla, in altri paesi c'è un progresso, diciamo che è lineare, uno sa già che non si trova davanti a una situazione esistenziale. Qua sei mesi fa la gente diceva per esempio Qua ci può essere un grosso problema sull'Italia Dal punto di vista macro e del debito Non c'è stato Allora sai che ti dico Io quella pallottola lì l'ho schivata e Il mio giubbotto antiproiettile ha funzionato Siamo nella giungla Però sai qui no? Domani sì, sera sì, me ne vado sì. Ho finito, prendo l'aereo, è una mafia. Certo, certo, certo Gian. Va bene, allora, intanto appunto abbiamo visto anche Wall Street contrastata, se mm. vogliamo definirla così, dopo, il giorno dopo della mm. Fed, vedremo insomma quali, quali vedremo. sollecitazioni daranno i mercati, cioè che cosa sentiranno veramente gli investitori e gli operatori di borsa dopo, dopo queste due riunioni importanti oggi ricordiamo che c'è stata anche la Bank of England che al pari esatto, della BCE ha sì. alzato, esatto, alzato di 50 punti base e ricordiamo anche che è stata la prima banca centrale a, pro, a, sì. a procedere con questo ITER, allora Gianergas, Ergas grazie naturalmente eh, insomma se, se volete qualche qualche riferimento in più da parte di Gianergas Ergas è sempre a disposizione anzi anche, anche troppo guarda Gian grazie mille <ride> grazie mille per è eh, eh, l'amore per il lavoro, per il mestiere per eh, i mercati oh, per me è un piacere, questo non è lavoro, questa è una gioia hai visto, oh. hai visto questo, questa è la cosa più, più bella allora grazie a Gianergas, naturalmente lo ritroveremo presto su Le Fonti TV grazie a tutti voi che ci avete seguiti sui nostri canali siamo sempre on air su lefonti.tv Fonti.tv e poi durante le live sulla nostra pagina di Youtube che vi invito a seguire quindi fate il follow per avere tutte le notifiche e poi eh, ci sono occasioni di questo tipo anche sui nostri social dove comunque siamo sempre presenti con le nostre notizie, seguiteci anche sul sito Trend Online. Grazie ad Alessandra e Regia. I ringraziamenti sono finiti, restate sulle fonti tv e buon proseguimento di giornata.